Ah, ah, ah. Maestro, che cosa succede ancora, di nuovo? Sì, sì, va bene, non, non ti preoccupare Malacoda, ti devo aggiornare. Va bene, maestro, mi, mi dica. Allora, ho fatto una riunione con i nostri, nostri ministrelli e vari e soprattutto rappresentanti potenti là sotto. Ah, bene, mi dica. Sì, e... Eh, eh... Quegli stupidi. Ma in che senso maestro? Come com stupidi? No, stupidi, sì, stupidi, perché pochi di loro sono pienamente consapevoli di servire noi, Malacoda, ma la maggior parte sono addirittura convinti di servire il bene. Ah! Eh, eh, ma non era quello che voleva lei, questo ribaltamento, il, il diavallo, la trovata, loro convinti di servire bene ma in realtà di servire il male? Sì, sì, è certo che l'ho voluto io, ma e certe volte mi sale proprio del disprezzo per questa, questa ottusità umana. Eh, beh, questo lo, lo capisco. Sì, sono. sono non riescono in nessun modo ad avere un minimo di, di limpidezza, ecco. Perché sono impastati sia di bene che di male. Sì, e che mi fai la lezione, lo so, te l'ho detto io, questo è ovvio, certo. Ma questo, nonostante tutto questo, è proprio. Eh, mi genera una strana reazione, questa loro. Questa facilità di mentirsi, no? Per esempio, oggi no? c'era questa riunione di tutti questi potenti nostri, eh, potenti nella materia, no? I ricchi, i famosi, che discutevano della situazione mondiale, no? Loro, i più potenti. E mentre alcuni recitavano solo la loro parte, no? perché lo sanno benissimo di servire noi, di essere servi dell'oscurità, la maggior parte invece, devo dirti, la maggior parte brancolava in una sorta di delirio balbettante, come se dovessero redimersi capisci loro e quindi uh, salvare il mondo loro capiti? donando all'umanità una nuova era piena di felicità di bellezza e, e, e azzerando tutto il, il grande reset lo chiamano no dove ricominciare tutto dove ricominciare tutto il capitalismo inclusivo lo chiamano questi imbecilli <ride> Ah, ah, ah, maestro, eh, eh, stia un po' attento, ma quindi non ho capito, que questi, questi qua, questi che non sanno di servire noi, eh, sono un po' buoni, sì, so, sono un po' buoni, sembrano, sembrano buoni, sembrano buoni, perché in realtà tutti i loro ragionamenti, ma la coda, sono intrisi di disprezzo per l'umanità, capisci, dell'arroganza, sono pieni dell'arroganza di eh, essere convinti di poter fare loro al posto degli uomini semplici, di poter decidere loro del destino dell'umanità e del modo in cui si debba vivere insieme, no? Ma, ma è ovvio, è ovvia questa arroganza perché che cosa è successo? E te l'ho raccontato questo, loro sono convinti di poter decidere per gli altri, ma non si rendono conto che invece dovrebbero prima di tutto pulire loro stessi <ride> perché hanno perso pezzi nel loro tragitto, hanno perso pezzi di anima. E in che senso maestro? Ma come in che senso? Te l'ho raccontato già, no? Eh, questo te l'avevo spiegato. Questi questi nostri inconsapevoli servi, che sono la maggior parte, per arrivare là dove stanno, no? a questo luogo di potere, ricchi, potenti, famosi, hanno ceduto via via pezzetti di anima, pezzetti di anima, e, e questo perché hanno fatto ogni tipo di nefandezza, veramente ogni tipo di nefandezza, tante tante schifezze, ovviamente suggerite da me, no? da, da noi, questo mi sembra ovvio, e quando sono arrivati là, che hanno avuto eh, tutto, e quindi sono arrivati alla noia di tutto, hanno... Ha avuto l'illuminazione della loro nuova missione e della loro filantropia, salvare l'umanità da se stessa. <ride> da se stessa, da loro stessi, perché loro, con la loro anima a brandelli, per tutte le schifezze che avevano fatto, come potevano capire l'essere umano? Come potevano realizzare di che cosa realmente avesse bisogno l'essere umano? In cui loro essi si disprezzavano per tutte le schifezze che avevano fatto, e così Disprezzavano anche l'umanità tutta, ritenendola indegna e cattiva come loro. E perciò bisognosa di essere guidata e eh, obbligata, <ride> obbligata soprattutto, obbligata soprattutto da loro, illuminati, illuminati con l'anima a pezzi. Questo è, è, è veramente... A, a, Atroce maestro, sì, è veramente atroce, questo è il mio capolavoro, capisci? Uomini ricchi, potenti, famosi, corrotti in realtà fino al midollo con l'anima a brandelli per tutte le scelte schifose che hanno fatto per arrivare là che ora pretendono di guidare i destini dell'umanità. <ride> Ah, ah, ah, ah, ah, ah, maestro, stia attento un pochettino, fa tanto male. Sì, fa, fa malissimo ma la coda, ma. ha continuato la cura. la cura omeopatica. Beh, insomma, cioè, l'ultima volta è stato così forte, ma la coda che ho pensato. Eh no, eh no, no, maestro! Eh, mi delude! Se, se, se lei non, non ha costanza nelle cure, le cure non, non hanno il loro effetto. Lei deve avere costanza. Se no non funziona. Lo so che, che, che, che. È che. È che mi sono spaventato ma la cosa. Lei. È spaventato? Lei è spaventato? Sì, mi sono. Lo so, è assurdo, è assurdo ma dopo l'ultimo trattamento omeopatico ho, ho cominciato a, a notare delle cose eh, ecco, delle cose che, che prima non, non notavo ah, a ad esempio, ecco, ad esempio proprio in quella riunione mentre io alleggiavo tra di loro Avrei dovuto essere stracontento per come, per come andavano le cose, no? E invece? No, e invece, invece notavo de dei colori, anzi, per meglio dire, notavo l'assenza dei colori di quelle anime. Sì, alcuni, molti, molti di loro ridevano, sorridevano, straridevano, si abbracciavano, anche se non avrebbero dovuto farlo, ma era tutto vuoto. Vuoto. Vuoto e falso, vuoto e falso perché, perché ci mancava, l... ci, manca, ci mancava, ci, ci, ci mancava, ci mancava, ci, ci mancava, ci, ci mancava, ci, ci mancava, ci, ci mancava ci, ma che cosa mi sta succedendo, ci mancava la compassione, la compassione, ma... Ma perché mi sento meglio quando lo dico? Eh, eh, la compassione, la compassione, sì, ci mancava la compassione, ma la coda. E eh, eh, eh, stupidamente, ottusamente, tristemente, questi miei potenti pensano di poter migliorare l'umanità senza avere... In realtà la capacità di commuoversi per loro, commuoversi per i propri simili. Capisci? E non si rendono conto che se, se veramente volessero questo, il bene dell'umanità, dovrebbero prima di tutto guarire loro stessi, guarire le loro anime fatte a pezzi per vedere e sentire nel cuore. Ma che cosa sto dicendo? Ma che, ma, che cosa sto, ma che cosa sto dicendo? Che cosa sto dicendo? Oddio. Comunque, comunque, comunque sì, sì, ma la coda loro non, non, non, non sentono, capisci? Non, non, non piangono per l'uomo e pretendono di guidare l'uomo. <ride> ah! ah! Ma che cosa mi sta succedendo? No, no, maestro, non, non si preoccupi, è, è la cura, sta avendo effetto, sta funzionando, si rilassi un attimo, vedrà che, che si sente anche meglio, è vero, è vero che si sente meglio, si rilassi. Ah, mi sento meglio, mi sento. Mi sento, sì, in effetti, in effetti mi, mi, mi sento un po' meglio. Ecco, ecco, vedi, ora dobbiamo andare avanti, dobbiamo sempre andare avanti, ora. Sì, sì, dobbiamo andare avanti, sì, sì, certo, e adesso abbiamo un'occasione d'oro, un'occasione più che unica, il Natale. Ah, certo, la, la nascita di, di lui... Eh sì, proprio, la, la, la, la nascita di lui. Che io però l'ho trasformato, l'ho fatta diventare una finta nascita, no? Eh, lo so, sì, l'ha trasformata, l'ho trasformata in, in una festa dell'ipocrisia, dello spreco godurioso, della celebrazione del commercio, dell'acquisto dei falsi sentimenti. Oh! Maestro, maestro! Ma insomma, ma stai attento, io l'ho spiegato come funziona. Oh! Allora così si sta facendo del male. Ah, sì, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, maleduca. Allora Okay, do, do, che cosa devo fare? Cosa devo fare? Eh, eh, dobbiamo parlare di lui, della sua nascita No, no, di lui no, assolutamente Ma la cosa? Ah, ah, ah, ah, ah. Maestro Va bene Va bene Va bene, Fai, faccio qualunque cosa, che cosa Che cosa, che cosa devo fare? Eh, eh, come al solito maestro lei. io ho preparato tutto vede là c'è la registrazione lei eh, eh, prenda un po' di questo veleno per lei questo veleno per lei no, parli di lui, è il suo veleno no? parli di lui alle persone noi lo mandiamo giù e lei avrà fatto un altro passo omeopatico va bene se no voglio stare assolutamente meglio voglio stare meglio, devo farlo Ah, ah, questo dolore è insopportabile allora prego maestro prego ah, sì allora eh, io io l'ho su, ma non era, non era fatto come molti di voi lo dipingono, era veramente, veramente umano, un uomo in tutto e per tutto, un uomo incerto, dubbioso, spaventato anche, fragile insomma, ma al di là di questo aveva, aveva Davvero devo dirlo. De aveva. Aveva un cuore. un cuore immenso. Sentiva. Capite. Sentiva tutto. E non si proteggeva da niente. Non rifiutava nessun sentire. Tutti i dolori erano suoi. Ma anche il gioie sapeva godere della vita come, come nessun altro ed era sempre immerso. Nell'amore, piangeva in continuazione, per la gioia, per il dolore, perciò sapeva, perciò sapeva, perciò poteva vedere le tante verità che, che riguardano l'uomo e la vita, perché amava. Amma. Amma. Maestro, buon Natale, ma buon Natale, ora. Devo andare, devo andare.